Allora, liste. Liste, fondamentalmente, iniziamo finalmente, ho, ho tolto la, la mano con il, con il laccetto a fianco al titolo, perché questo forse è una cosa che non avete visto del tutto. Allora, le liste si possono essere viste come una, un miglioramento degli array, fondamentalmente. Allora, in, partiamo da... da in modo pratico allora immaginiamo di voler memorizzare una grossa, un grosso insieme di parole, di parole senza avere i duplicati senza mettere i duplicati allora quindi possiamo costruire la nostra eh, classe wordset e unicamente possiamo pensare di dotarla di eh, tre metodi Add, delete, dump. Add serve per aggiungere una nuova parola alla mia classe di... Eh, una nuova parola al mio insieme di parole. Boolean restituisce true o false perché io richiedo che le parole eh, non possano essere duplicate. Quindi posso dire che la mia funzione add restituisce true se la parola non esisteva e restituisce false Invece, se la parola esisteva già e non la aggiunge, delete, vi lascio indovinare che cosa fa una funzione chiamata delete e dump stampa tutte le parole che sono all'interno del che sono in quel momento all'interno del, del mio insieme, fondamentalmente per debug. Estremamente semplice. Allora, <coughs> possiamo iniziare scrivendo un main allora il main è veramente scritto con i piedi ma l'obiettivo del main non è fare qualcosa di utile in questo caso l'obiettivo del main è quello che chi fa ingegnere del software chiama un driver io voglio scrivere voglio chiamare le funzioni del mio, della mia classe in modo da controllare che il tutto funzioni correttamente quindi quando io faccio, costruisco la mia classe mi costruisco attorno un, un, una funzioncina, un qualcosina, che mi permette di testare che quello che sto scrivendo funzioni. Nessuna pretesa. Poi questo, quando il programma effettivamente funzionerà, io userò la mia classe, Vabbè, ovviamente non questa che, che è ridicola, ma quando il mio programma funzionerà io userò la mia classe in un contesto completamente diverso e questo, e questo main non troverà più nessuno spazio nel mio prodotto eh, linguaggi di programmazione più recenti ad esempio penso al Go eh, di, di, di Google eh, hanno al loro interno un sistema per definire quello che loro chiamano unit testing io posso definire una serie di funzioni per testare i moduli e le classi che sto facendo, ed è possibile, dando alcuni parametri, chiamare queste funzioni come se fossero il main all'interno di, di un framework costruito apposta per il testing. Quindi l'idea di, eh, quando scrivete qualcosa, scriverci subito mh, qualche riga, una stupidaggine di righe, in modo da poterlo provare, è un'idea un utile, diciamo, e vi risparmia molto tempo successivamente. Il, il main in questo caso è, ripeto, semplicissimo, eh, mi, mi procuro una tastiera e poi vado avanti finché l'utente non inserisce meno e prendo le parole che l'utente ha inserito e le aggiungo al mio, eh, al mio WordSet, alla, alla mia classe che si chiama vs se vs restituisce false stampo un qualche messaggio comprensibile di errore come yuch quando ho finito di eh, inserire tutte le parole vabbè, chiudo la tastiera stampo quelle parole che ci sono e rimuovo la parola fu perché do per scontato che qualunque eh, informatico o Ingegnere che deve, a cui viene chiesto di inserire un certo numero di stringhe sicuramente inserisce fra queste foo bar, foo bar, gargle, bats, eccetera. Quindi foo sicuramente c'è e allora provo a rimuoverla e stampo il risultato. Quindi questo è il main. Corto, breve, scritto male, ma non è mio interesse farci nulla con questo main. Vediamo come posso eh, implementare il mio eh, insieme di parole. Allora, la prima idea che viene in mente, soprattutto a un programmatore C come me, è quella di usare un array di stringhe. Quindi io ho un array di stringhe in cui memorizzo tutte le parole che l'utente ha inserito, prima di inserirne una nuova controllo se quella è stata già inserita oppure no e eh, se non c'è la aggiungo. E quando cancello, beh, quando cancello non è bellissimo, ma se voglio mantenere l'ordine delle parole che sono state inserite, beh, devo prendere, e prendere tutte le parole e copiarle indietro, shiftarle di una posizione. Se non mi importa niente dell'ordine, posso prendere l'ultima e metterla al posto della parola che ho tolto, ma... Se voglio mantenere l'ordine, l'unico modo possibile per mantenere l'ordine è quello di mettermi con calma e scalare di una posizione tutte le parole dopo quella che ho cancellato. Vediamo come questo può essere scritto in Java. Quando inizializzo il mio uh, WordSet ma all'inizio posso dire che non c'è nessuna parola all'interno, quindi num words sarà uguale a zero tengo un contatore di quante parole ho inserito fino a quel momento. E poi un vettore, un array, vabbè, allora un array mettiamogli un numero abbastanza grande, definisco quello che può essere un numero grande, 9999 e inizializzo questo vettore di stringhe. Le stringhe sono vuote, tendenzialmente alla fine sarà un vettore di puntatori, quindi non, non, troppo, non troppo oneroso e dump per dump sarà semplicemente un ciclo for in cui stampo tutti gli elementi che sono presenti all'interno del mio vettore del mio array add come vi ho detto beh, add innanzitutto scorro il mio array per vedere se l'elemento, se la parola esiste, è già dentro se la parola, se la trovo me lo segno in un flag, la variabile new word diventa falsa per cui alla fine del ciclo for la variabile new word contiene vero o falso vero se la parola non è stata mai trovata falso se è stata trovata almeno una volta, questo è l'effetto di un flag, il flag mi dà la possibilità di eh, verificare che una certa condizione non si verifichi mai o si verifichi uno o più volte all'interno di un ciclo for distingue i due casi 0, 1 o più per come sto costruendo direi che 1 o più è 1 perché il più vuol dire che ho sbagliato qualcosa quindi se la nuova parola eh, se la parola è nuova allora la posso inserire quindi aggiungo, la inserisco nel mio array Aggiungo 1 al numero di parole attualmente presenti e finisco, se no eh, non faccio nulla e alla fine non faccio altro che restituire il valore del flag. Dubbi, domande o possibili errori che ho fatto? Vi, vi prego di, di segnalarli, di, di interrompermi, alzare la mano, non fatevi scrupoli. La cosa, vabbè, questo non è particolarmente elegante, ma direi che questo non vi dà nessuna, nessuna difficoltà, è assolutamente banale per voi, mi confermate questo. Chi trova banale queste righe di codice alzi la mano, chi le trova difficili alzi la mano. Vabbè, quindi la stragrande maggioranza è fra il banale e il difficile, abbiamo saltato gli estremi. Chi le trova normali? Non so, non risponde quanti... Allora, quello che è veramente terribile è la remove. La remove perché quando io devo cancellare un elemento, vabbè, innanzitutto lo cerco. Per cui io con un ciclo while vado avanti finché non lo trovo. E il ciclo while semplicemente mi, mi, mi scorre il mio insieme il mio array di parole fin quando non trovo una parola uguale. E eh, una volta trovata la parola, faccio ancora un passetto avanti e tutte le parole dopo le tiro indietro, le, le, le tiro indietro di una posizione. A quel punto diminuisco di 1 sul numero di parole ci sono due cose che devo farvi notare qui, eh, una perché anche eh, alla, alla, alla prima esercitazione le stringhe si confrontano con la string equals non è giusto non è corretto fare un uguale uguale con le stringhe Questo dovrebbe essere assolutamente noto a tutti voi però ho visto comunque persone sbagliare alla prima esercitazione e eh, L'altra cosa veramente terribile è quest'altro pezzetto qui, perché vuol dire che se io cancello la prima parola di 4 milioni di parole, poi comunque devo farmi 4 milioni di passi tirando indietro tutte le varie, tutti i vari, le varie parole e copiandole indietro di una posizione. Quindi qualunque sia, qualunque, comunque sia in questa procedura di cancella, Immaginatevi di essere che ci sia un, un omino che deve fare il lavoro, comunque sia questo omino parte dal primo elemento e arriva all'ultimo. Comunque, perché fa un pezzo del percorso cercando e una volta che ha trovato fa il resto del percorso copiando gli elementi uno indietro. Quindi comunque sia c'è un omino che si deve fare tutto il percorso dal primo elemento all'ultimo. questo è tendenzialmente brutto dimmi si pianta perché arrivato a un certo punto supera il limite del vettore e ha un errore di memoria e il tutto smette di funzionare Ok eh, allora questa è, è un'altra un cosa che si, si può eh, su cui vale la pena di di riflettere. Allora quando dovete costruire delle classi pensate sempre se vale la pena di fare delle classi eh, diciamo a prova di idiota o delle classi più veloci. Se, allora se io ho delle funzioni veloci io ipotizzo che la persona il chiamante non faccia errori, ad esempio non, se mi chiede di cancellare un elemento questo elemento c'è e quindi posso scrivere una funzione cancella che è un po' più veloce se no posso pensare di eh, scrivere una funzione cancella che controlla anche effettivamente che l'abbia trovato, che io l'abbia trovato eh, controllare lì che io l'abbia trovato vuol dire che quel while ha eh, invece di una condizione ne ha due Piccolezze. che cosa vuol dire due condizioni in realtà basterebbe aggiungere un'altra un condizione perché poi il secondo while comunque è sul numero di parole e quindi se il primo arriva alla fine il secondo viene comunque saltato devo controllare di non, di non diminuire più il numero di parole meno uno se non l'ho trovata però il secondo, il secondo ciclofor non è pericoloso basta che io aggiunga una condizione nel primo while e poi nel... Non, non faccia meno meno non worse fondamentalmente. Quindi che cos'è mai aggiungere una condizione? Dipende dal tipo di, di programmi, dal tipo di ambiente in cui stai lavorando. Allora un uh, mini milionesimo di, di secondo su un'operazione che devi fare veramente tante volte può essere la differenza. Quindi comunque è un problema che vale la pena di porsi tendenzialmente se uno lavora in Java non ha problemi di tempo, quindi quasi sempre, quindi va bene mettere un controllo in più. Grazie per l'osservazione. Allora, visto che questa è una lezione sulle liste, sulle, sulle collection, scusate, sulle collection, Java collection framework, perché non provare a implementare questa stessa cosa utilizzando una lista? Allora, per implementare utilizzando una lista, proviamo a partire ad andare con Java. Allora, questo dovrebbe essere il main che vi ho fatto vedere e questo è il workset che vi ho fatto vedere allora, immaginiamo di, di voler utilizzare una lista. Allora, se noi volessimo usare una lista, qui, che cambiamenti dobbiamo fare? Beh, innanzitutto ci serve la lista. Quindi List. Notate che è eh, viola. Perché è viola? Questo potrebbe aiutarvi, il fatto che ci sia una i dentro il pallino viola potrebbe aiutarvi. Va bene, ma intanto notate il fatto che è viola. Allora, a questo punto qui beh non abbiamo... Questo, questa funzione qui non c'è e words a questo punto invece sarà una lista di stringhe. Eh, Minuscola: sarà una lista di stringhe. Allora, l'inizializzazione lasciamola, lasciamola dopo, vediamo un po': add, add, come posso fare per aggiungere una nuova una nuova parola alla mia. Al mio, alla mia lista di stringhe. Beh, abbiamo detto che dovevo controllare se la parola c'era. Allora controllare se la parola c'è basta fare words. Punto, uh, contains. Allora se contiene se non contiene str beh, allora la devo aggiungere e poi restituisco vero altrimenti restituisco falso adesso non so che cosa vi hanno insegnato nel, nel, nei, nei, nei corsi prima ma ci sono diverse persone che, avere, che sostengono che avere due diversi return dentro la stessa funzione è brutto, però vabbè, è un corso avanzato questo, quindi possiamo ignorare il problema. Rimuovere, ah, rimuovere togliamo tutto questo e semplicemente remove. Ecco qua. E il dump, di nuovo, devo cambiarlo un pochino. Beh, eh, mi serve un iteratore, quindi tanto vale dichiararlo qui. Quindi definisco un iteratore fra stringhe e lo chiamo i eh, beh, no, dico anche cose uguale. Ecco qua. Allora, guardate il, la mia procedura per aggiungere, come è diventata, se non altro come codice si è semplificata, la procedura per rimuovere, fantastica, è diventata una sola singola riga, remove, chiama remove, e dump. Vabbè, sfrutto il fatto che eh, comunque io sono in grado di recuperare un iterator dal, dalla mia collection quindi io dalla mia collection recupero quello che è l'iteratore e poi scorro l'iteratore per stampare i vari elementi del, che sono in quel momento presenti dentro, dentro, la mia, dentro, la mia, dentro i miei dati allora work set Beh, potrei dichiarare Words, che a questo punto è new list string ma questo non è possibile perché? perché non posso farlo? Qualche idea? Come? La s di stringa è minuscola questo, qualunque cosa io faccia non funzionerebbe, quindi hai ragione. Ok, però, grazie per, per avermi corretto l'errore eh, nonostante questo ce n'è uno concettuale profondo dietro questo. Dai? Come? Io non posso eh, dichiarare un oggetto list perché list è un'interfaccia e la i che compare quando io eh, eh, provo a fare l'import mi ricorda che la classe è una classe astratta, io non posso, non, non posso direttamente eh, fare new di un oggetto di quel tipo perché non implementa non ha dentro scritto come vengono implementati i vari metodi quella rappresenta soltanto quali sono i metodi di una lista. Quindi è giusto dire che eh, words è uno, un qualcosa di tipo lista, però io quel words, se non specifico che tipo di lista è, non posso, non posso eh, crearlo. E... Allora qui abbiamo visto, eh... scusate, parliamo delle, delle, delle liste in generale. Allora, le liste sono eh, probabilmente gli oggetti più usati in assoluto in Java. Da dove venga questa statistica non lo so, però io ho trovato da qualche parte questa frase e l'ho ricopiata sulle slide. Mi sembra credibile, tutto sommato. Eh come gli array, permettono di avere visibilità e controllo sull'ordine degli elementi, esattamente come gli array. Possono contenere duplicati, quindi hanno diciamo, le caratteristiche positive degli array e a differenza degli array non hanno problemi di eh, dimensioni. Questo è il grosso vantaggio. Se vi ricordate, nel primo pezzettino di codice che vi ho fatto vedere, io dovevo inventarmi una costante, un grosso numero, 9.999, e allocare il vettore eh, con quelle posizioni lì. Invece, quando lo scrivo con una lista, non devo occuparmi di questo. Non devo occuparmi di questo perché tutto sommato, all'interno chi ha scritto le liste ha messo dei sistemi automatici per, per ingrandirsi e rimpicciolirsi alla bisogna allora il, le interfacce delle liste fondamentalmente vabbè, come tutte le collection io ho la possibilità di aggiungere e rimuovere un elemento eh, però essendo in qualche modo una versione migliorata dei vettori ho anche questo concetto di eh, posizione. Quindi io posso andare a prendere un elemento a una certa posizione o andare a scrivere un elemento a una certa posizione. Quindi get e set possono anche avere come parametro un indice. Hanno, possono, hanno come parametro un indice. Posso aggiungere un elemento a un certo indice e posso rimuovere un elemento a un certo indice. E tutto quello che viene fatto e la, diciamo, chi si è occupato del, di implementare la lista fa sì che queste funzioni alla fine continuino a produrmi una lista, una lista ragionevole quindi un qualcosa, un vettore ragionevole, quindi scalando le varie, i vari elementi alla bisogna se inserisco o cancello e eh, posso cercare un elemento o cercando il valore all'interno del mio array, che è esattamente quello che io ho fatto, quindi mi chiedo se il mio elenco di parole contiene una certa parola, oppure posso chiedermi qual è l'indice, che cosa c'è a un certo specifico indice. La cosa più bella è che, come vi ho detto, la remove diventa in qualche modo così semplice e pulita quindi possiamo cambiare il, vabbè, eh, il, i vari metodi che abbiamo messo e abbiamo il problema di dover eh, implementare di, di non poter direttamente creare con new un oggetto lista perché lista è semplicemente un'interfaccia e, e noi è una classe astratta e noi non possiamo creare, creare un'istanza di una classe astratta direttamente quindi dobbiamo decidere una delle due possibili implementazioni che ci sono disponibili eh, e utilizzare una di quelle. Allora, quella, la prima che possiamo guardare è l'arrayList. Nell'arrayList, quindi per far funzionare il tutto, dobbiamo scrivere che words sarà un new non di una list ma di una arrayList. E scrivendo così, new arrayList il tutto funziona, funziona perfettamente perché quando io l'ho dichiarata io ho detto che è una lista e poi quando l'ho creata ho specificato quale tipo di lista ma il tutto è perfettamente e continua a essere perfettamente coerente eh, per cui non, ho, non devo cambiare la definizione della variabile words la variabile words è definita come una lista generica allora Vediamo un po' come si comporta la nostra, la nostra lista e eh, per vedere come si comporta abbiamo ancora bisogno di qualche, di qualche piccolo passo. Eh, tra l'altro cosa preferite fare? Una pausa in mezzo oppure finire un po' prima? Chi è per la pausa alzi la mano? Chi è per finire prima? Sono tentato di fare come tutte le democrazie del mondo che vi faccio votare e poi decido io. In realtà io preferivo finire prima, ma va bene, visto che la maggioranza vuole fare la pausa, vi faccio fare la pausa. Eh, no, non subito, però, ancora un attimo. Eh, sì, alle, alle quattro, alle. Allora, il... Eh, la, Allora, il, per poter prendere i tempi, per poter un minimo capire che, co, come stanno andando le nostre, le nostre funzioni, eh, è fondamentale poter misurare il tempo. Allora, misurare il tempo non certo con un orologio per vedere quanto veloce vanno i nostri programmi, ma usare Java per eh, misurare quanto sono efficienti le varie funzioni. Allora, abbiamo la classe eh, current time millis che ci dice qual è il tempo passato in millisecondi non ci importa realmente sapere se è il tempo passato dall'inizio del programma, dall'anno zero dalla nascita di Cristo, dal primo gennaio 1970 sono che è il tempo zero di Unix non, non ci importa sapere da quando, in realtà tutto quello che ci serve fare è prendere due misurazioni del tempo e poi fare la differenza quindi qual è l'origine non ci tange minimamente e, eh, ma in realtà la, la, la Funzione che conviene utilizzare è Nanotime, Nanotime è garantita essere il più preciso timer presente sul sistema. Quindi, qualunque sia il sistema su cui sto lavorando, quanto io posso ottenere un tempo preciso? Quel tempo preciso lì mi viene restituito dalla funzione nanotime, in nanosecondi, quindi in miliardesimi di secondo. Sistemi eh, non, non, non molto raffinati probabilmente lo, lo daranno in millisecondi, quindi andranno di mille in mille, o di... di... O in, di milione in milione però nanotime mi rappresenta il tempo, il timer più preciso disponibile sul sistema allora proviamo innanzitutto qui mi serve prendiamo l'array list e qui creiamo ovviamente non funziona ancora mm. c'erano due errori di sintassi scusate sono mancavano anche le parentesi anche per quello non avrebbe mai potuto funzionare eh, comunque proviamo a lanciarlo Bar. ok allora vedete fu barbaz che sono quelli che io ho scritto la prima volta poi cancello l'elemento fu e a questo punto stampo barbaz allora pensiamo di voler prendere il tempo Allora, volendo prendere il tempo, andiamo nel main. Allora, tempo è uguale a system.nanotime rimuoviamo fu t0 è uguale a system nanotime meno t0 0 diviso 10 alla 9 ah. ultimamente passo il mio tempo a lavorare su due, su due, su due linguaggi che non hanno il punto e virgola alla fine della riga eh, mi sono... allora vediamo lanciamolo allora, A, B, FU, C, D, A, B, FU, C, D, A, B, C, D, ed è passato 0,0039 secondi. Allora, questo è sicuramente un tempo che non ha alcun senso, perché quando io faccio le prove con un elemento, due elementi, dieci elementi, i tempi che tiro fuori non hanno nessun senso. Quindi, se il mio problema è quello di controllare effettivamente qual è la, eh, la le performance del mio algoritmo, è il caso che lavori con eh, un numero di elementi decisamente maggiore. E questo è quello che eh, proveremo a fare eh, subito dopo la pausa. Ma mi conferma, dunque, noi abbiamo iniziato alle due e mezzo. Quindi, tre e mezzo. 5 e dobbiamo finire alle 5 e mezza quindi possiamo fare la pausa adesso sì, più o meno. va bene, pausa